Ciao a tutti, ci troviamo nel laboratorio dell'Accademia e oggi vi mostreremo come realizzare sushi in versione dolce. Come prima cosa prepariamo il riso, mettiamo del latte di mandorla sul fuoco e poi aggiungiamo il riso, lo zucchero e i semi di mezza bacca di vaniglia. Mentre aspettiamo che il riso raffreddi, utilizziamo la frutta per la parte decorativa del cono. In questo caso abbiamo utilizzato della pesca, la fragola, il kiwi, ma potete usare la frutta che preferite a seconda della stagionalità. Ora andremo a fare il, il conetto in cioccolato fondente per, per la base del nostro temaki. Partiremo da un foglio di acetato arrotolato su se stesso in una forma di, di cono. Ora preleviamo del cioccolato temperato lo mettiamo all'interno del nostro cono e facciamo sì che aderisca bene in tutto l'acetato. Quando il cioccolato si rapprende cerchiamo di fare uno strato un po' più spesso in modo tale che non si spezzi quando andremo a togliere l'acetato dal nostro modellino e lasciamo scolare bene la parte in eccesso. Una volta che il conetto si è cristallizzato e il cioccolato si è rappreso, lo andiamo a riempire con del riso e la frutta che abbiamo precedentemente tagliato. Qui ci sono alcune tipologie che abbiamo preparato e potete ovviamente fare a vostro piacimento la decorazione della frutta e adesso continuiamo con la seconda preparazione che è il nigiri di frutta. Proseguiamo con il nostro riso, aiutandoci con un cucchiaio formiamo delle knell e con della frutta già tagliata per la forma del nigiri andremo poi ad adagiarlo nella parte della superficie. Le strisce di liquirizia che andiamo a prelevare da delle semplici caramelle di liquirizia le andiamo poi ad avvolgere all'interno del nostro nigiri una volta completata la knell. Ed ecco voi i nigiri di frutta e liquirizia. Ovviamente potete scegliere il colore e la tipologia del nigiri che preferite a seconda della frutta di stagione. Siamo pronti per iniziare con le gelatine. Iniziamo pesando il nostro succo di ananas o quello che preferite a seconda del colore che scegliete, melograno rosso, kiwi verde e andiamo ad aggiungere lo zucchero semolato. Mescolando uniamo il glucosio precedentemente pesato. A parte ci prepariamo già eh, della pectina e dello zucchero mescolati bene insieme, setacciati in modo tale che non, facciano, non formino dei grumi, andiamo a mescolare portandoli a bollore. Adesso andiamo ad aggiungere l'acido citrico, ovvero il nostro succo di limone, per addensare più velocemente possibile la nostra miscela. Lo mettiamo velocemente nello chinois e andremo a utilizzare la nostra gelatina ancora bollente negli stampi di silicone. Questo è il risultato della nostra gelatina solidificata. Ora continuiamo la preparazione degli uramaki mettendo la panna in planetaria e la montiamo. Okay. Nel frattempo prendiamo la crema inglese e ci mettiamo dentro la, la gelatina reidratata e mescoliamo. Ora andremo a fare un'emulsione con il cioccolato e la crema inglese. Una volta creata l'emulsione andiamo ad aggiungere la panna semimontata e andiamo a mescolare dall'alto verso il basso creando così la nostra mousse. Ora mettiamo la nostra mousse in un sacco à poche e la colliamo all'interno degli stampi. Una volta abbattuti andiamo a sformare le nostre mousse e poi le andremo a ricoprire i semi di papavero Concludiamo decorando i nostri uramaki con della salsa del cioccolato per rendere tutto più realistico. Alla prossima video ricetta vi salutiamo Francesca e Martina.